Thank <laughs> Tornati nel mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti allora, oggi sono qui per un nuovo progetto. Un progetto che ho deciso di lavorare con questo filato um, della DMC Samara. Per me è una novità, perché è la prima volta che uso questo filato, l'ho già provato e quindi posso dire che, eh, insomma, uh, sono abbastanza soddisfatta della mia scelta. Questo è un filato effetto pelliccia. È 100 poliestere questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 66 metri va lavorato con i ferri o con l'uncinetto del 9 o del 10 allora io il mio progetto l'ho lavorato con i ferri del numero 15 perché è una mano diciamo io ho nella lavorazione una mano abbastanza stretta quindi ho provato a lavorare con i ferri del 10 o del 12 e la lavorazione risultava per quanto riguarda sempre eh, il mio modo di lavorare la mia mano risultava sempre stretta così ho scelto di lavorare con i ferri del numero 15 questo filato lo trovate nel sito la carriaricami.store nel box informazioni vi lascio il sito dove vi porterà direttamente al mio filato e nelle note d'acquisto quindi quando ordinate il vostro filato nelle note dell'acquisto scrivete coprifalle samara scrivendo coprifalle samara riceverete a casa insieme al vostro filato un piccolo omaggio per ulteriori informazioni vi lascio anche il link del contatto facebook di luisa lacaria in modo se diciamo per chi volesse Ulteriori informazioni per quanto riguarda il filato potete contattare direttamente Luisa Lacchia. Ok? Bene, per il mio progetto ho bisogno di pochissime cose perché è un progetto molto semplice e veloce da fare. Quindi ho bisogno, ovviamente, dei ferri numero 15, però se avete dei ferri del numero 10 o del 12 va benissimo. Per chi ha, diciamo lavora eh, come me, che io lavoro molto stretto, eh, se, se non avete in, in un, eh, i ferri del 15, potete lavorare con il ferri del 13, 14, insomma, anche del 12. Comunque lavorate abbastanza largo i, ferri, i punti, quindi non dovete stringere molto. Poi abbiamo bisogno di qualche marca punto, una lana delle forbici e del metro. Questo è tutto quello che ci occorre per il nostro progetto. Se avete voglia di lavorare insieme a me questo coprifalle, quindi prendete subito il vostro filato e i vostri ferri e iniziamo la lavorazione. Allora, per la mia lavorazione, io metto su 25 maglie io lavoro con i ferri del numero 15 20 25 maglie allora faccio il mio cappietto così e inserisco il ferro e poi faccio in questa maniera prendo il filo inserisco il ferro passo il filo sul ferro ed esco 4 5 6 7 8 9 10 11 arrivo a 25 maglie bene montate le 25 maglie adesso inizio la mia lavorazione lavoriamo sempre a dritto quindi facciamo la maglia legaccio allora, lavoro la prima maglia solo in questo ferro, nel primo ferro lavoro la prima maglia. Nei prossimi ferri la maglia la prima maglia non la lavoro, la passo direttamente sul ferro destro. Quindi, lavoro, come dicevo, le mie maglie tutte a dritto. E cerco di tenere anche la mano abbastanza morbida, anche perché io lavoro molto stretto. E ho scelto di lavorare proprio apposta con i ferri del numero 15 perché ho, ho provato con i ferri del 10 e la lavorazione mi risulta troppo stretta ho provato con i ferri del 12 per quanto riguarda la mia mano con i ferri del numero 12 la lavorazione risultava ancora molto stretta e così ho scelto di lavorare con i ferri del numero 15 quindi dicevo lavoriamo tutti i ferri a dritto scusate mi stavano cadendo i ferri perché registrare con i ferri è un po è un po' difficoltoso rispetto all'uncinetto allora lavoro fino alla fine il mio ferro lavoro l'ultima maglia così ecco giro il mio lavoro e adesso inizio la lavorazione del secondo ferro quindi passo la mia maglia senza lavorarla e lavoro le maglie a dritto così questa è una lavorazione molto semplice quindi eh, la possono fare benissimo anche eh, le principianti per chi ha iniziato da poco a lavorare con i ferri questa è una lavorazione semplicissima quindi dobbiamo fare una striscia eh, io adesso non vi so dire quanti eh, quanto farò lunga la mia striscia anche perché è la prima volta eh, che lavoro questo filato così eh, solo questo filato perché di solito io con il filato per liccia eh, ho fatto dei bordi dei colli però non l'ho mai lavorato eh, così lineare quindi io adesso vado avanti con la mia striscia e poi vi dirò quanti centimetri ho lavorato per eh, diciamo che sono arrivata alla mia misura ok io comunque faccio una taglia piccola, faccio una taglia 42. Bene, allora ho finito il secondo ferro e ricomincio, quindi passo la prima maglia senza lavorarla e poi lavoro le mie maglie tutte a dritto. Ripeto, è una lavorazione facile e anche molto veloce perché il lavoro cresce velocemente. Bene. Ci vediamo dopo quando raggiungo la lunghezza che mi serve. rieccomi allora io sono arrivata alla mia misura, io ho lavorato per 120 centimetri, quindi ho fatto 1,20 m per una taglia 42 e penso che va bene anche per una 44, ok? Perché la lavorazione è molto morbida e quindi è... Abbastanza, abbastanza lunga quindi penso che per una 44 va benissimo allora io per fare questo lavoro ho usato un gomitolo del samara e questo è il secondo gomitolo quindi ho, ho ancora tanto filato da usare però dato che sono arrivato a 1,20 metro adesso vado a chiudere le mie maglie quindi chiudo le maglie in questa maniera la prima maglia non la lavoro vado nella maglia seguente e lavoro una maglia a dritto adesso a cavallo la maglia dietro così vado nella maglia seguente lavoro una maglia a dritto a cavallo la maglia dietro la passo sulla maglia appena lavorata così faccio questa lavorazione eh, mantenendo i punti abbastanza larghi altrimenti poi la chiusura risulta troppo stretta quindi ho lavorato la maglia dritto scusate avvicino un po così e adesso a cavallo la maglia appena lavorata quindi la passo sulla maglia così maglia seguente maglia dritto e adesso prendo la maglia dietro alla maglia appena lavorata e la passo così e chiudo tutte le mie maglie in questa maniera. Chiudo le maglie, poi andiamo avanti insieme. Vi faccio vedere poi come dobbiamo cucire. Ecco, quindi vado avanti, chiudo tutte le mie maglie. Allora, una volta chiuse le mie, ma, eh, le mie maglie, cosa ho fatto? Ho preso la mia striscia, che la mia striscia, ricordo, è 1,20 m, ho preso il centro della striscia, quindi l'ho piegata in due e ho messo qui un marcapunti, proprio al centro. Qui, all'estremità della mia striscia, ho misurato 25 centimetri da questa parte e anche dall'altra parte da questa parte ora prendo una punta quindi quindi prendo una punta metto la mia il mio lavoro in questa maniera quindi prendo la punta e la metto qui al centro dove ho messo il marca punti qua e con uno spillo metto qua uno spillo e poi metto degli spilli per tutta la lunghezza fin dove ho lasciato il mio marcapunti questa è l'apertura per il braccio ok quindi prendo la punta e la metto qua vi faccio rivedere quindi questa è l'altra punta e la vado a mettere proprio qui la posiziono qua e la metto con uno spillo e quindi questa parte poi va cucita. quindi prendo degli spilli e lo metto qua allora questo per chi mi segue questa è una lavorazione che ho già fatto con la lana oggi vi faccio vedere il risultato invece con questo filato effetto pelliccia che a mio parere è veramente bellissimo ok allora metto anche da questa parte scusate un attimo eh, quindi prendo l'altra punta e lo vado a mettere qua così qui chiudo fino ad arrivare ecco qui c'è la punta e la metto qui dove ho il marcapunti e questa è l'apertura per il braccio così ecco ovviamente devo sistemare bene però io metto gli spilli per farvi vedere ok allora messi gli spilli ecco questo è già si vede qui dove abbiamo unito le due estremità. Facciamo una piccola cucitura. Facciamo una cucitura di 6-8 centimetri, non di più. Così, quindi, questa è la parte della schiena. Che poi questo viene così in questa maniera: viene un, un collo così. Tipo, tipo scialle poi a me è rimasto eh, questo gomitolo ho usato pochissimo di questo gomitolo quindi io ho fatto un gomitolo e, e un po di questo comunque poi voglio riprendere tutto intorno magari lo farò con l'uncinetto per allargare un pochino il collo ok vi ricordo che questa è una taglia piccola quindi per fare una taglia 42 44 io ho fatto una striscia di 1,20 metro e se volete una taglia più grande eh, continuate invece di un metro e 20, continuate fino a un metro e mezzo va bene quindi eh, io adesso vado a cucire sempre con lo stesso filato e con il mio ago vado a cucire questa parte se non diciamo non volete cucire con l'ago allora potete chiudere con l'uncinetto con delle maglie bassissime va bene quindi adesso vado a cucire poi ci ritroviamo allora una volta cucite le maniche tutte e due maniche qui ho cucito 7 centimetri per formare qui il collo questa maniera ora le maniche le maniche sono a tre quarti però per chi vuole allungare le maniche basta riprendere i punti con l'uncinetto con l'uncinetto del numero 10 e lavorare a maglia bassa fino alla lunghezza della manica desiderata allora vi faccio vedere è molto semplice qui è dove ho la cucitura che ho cucito entro in una maglia qualsiasi prendo il filo faccio una catenella ne faccio un'altra quindi faccio due catenelle poi vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa con il col dito qui è molto semplice vedete quindi entro prendo il filo e lavoro la maglia bassa in questa maniera. Qui metto un marcapunti, magari così non mi perdo l'inizio del mio lavoro perché con il, il filato questo di pelliccia qui possiamo anche magari ci confondiamo non e eh, non troviamo l'inizio del del giro. Ecco. Quindi io metto qua un marcapunti e quindi lavoro sempre a giro a maglia bassa fino ad arrivare, ripeto, alla lunghezza desiderata. Qui possiamo riprendere sempre con l'uncinetto per allargare un pochino eh, il colletto, quindi facciamo un collo sciallato volendo. Io farò, lo lascio così perché così va bene. Chi lo deve indossare piace in questa maniera, non piace molto largo. Però se a voi piace lo potete allargare sempre con l'uncinetto del numero 10 fate dei giri a maglia bassa o a maglia alta ok quindi fate tutto il giro anche qui la parte qui della schiena fate tutto il giro a maglia bassa o a maglia alta e il vostro coprifalle poi è pronto qui potete mettere un bottone oppure lo potete lasciare così aperto perché ripeto è un coprifalle quindi se resta così aperto va anche bene ok bene il tutorial è finito spero che è stato di vostro gradimento io vi consiglio questo filato perché è veramente ottimo sono veramente soddisfatta È morbidissimo è una nuvola è veramente bello quindi con meno di due gomitoli realizzate un coprifalle se volete fare una taglia più grande allora vi servono proprio due gomitoli una taglia 44 46 va bene bene spero ripeto che il broccolo il progetto è stato di vostro gradimento e noi ci vediamo al prossimo tutorial vi lascio il link nel box informazioni dove potete comprare il mio stesso filato se volete la, il mio stesso coprifalle la mia stessa lavorazione ciao a tutti un bacione